Ciao a tutti ragazzi, io mi sono DynamiteX e Marco007 e siamo tornati su Yoshi's Woolly World. Nella scorsa parte abbiamo iniziato il mondo 2 e abbiamo fatto tre livelli, in questa parte cerchiamo di fare altri tre livelli, quindi andiamo subito. Prima di iniziare vi ricordo anche di iscrivervi al canale e rispondere al sondaggio se non siete ancora iscritti e rispondete al sondaggio se non avete ancora risposto al sondaggio. Oh oh oh. Perfetto. E rispondete al sondaggio anche, anche se non siete se ancora iscritti e se non avete nemmeno visto il video, non mi importa No, no, rispondete al sondaggio anche se avete già risposto al sondaggio così il vostro voto vale doppio Non è vero però che... Okay. Invece sì, è vero, eh, potete votare quanto okay. volete Mini fortezza, Ah, che... qui ci serve una chiave quindi iniziamo ad andare subito a destra e a sinistra Prima di tutto andiamo tutto a tutto a. a la, la mia lingua ha attraversato il tuo corpo per qualche motivo uh, Boom questo serve per dopo Aspetta, ecco. vieni, ho ucciso, vieni Ho ucciso tre piante piragna. E io invece ho preso il gomito Andiamo uh, E eh, toliti ti ho detto Aia, l'avevo già messo lì Io ti ho avvisato. Mm. <ride> ho Ma detto prima, toliti Cioè prima l'hai lanciato e poi No, veramente l'ho lanciato dopo non c'è niente di Non c'è niente di oppure giovedì Ho detto lì Perché oggi è domenica, non è nemmeno un D di. Sabato D di. Sabadì Domedì io... Saturno di Perfetto Ora potete fare il trucco delle vita iniziale Sbaglio questo è il primo li livello in cui c'è il per il Koopa Sì Troopa. Ed è anche l'unico fino ad ora Almeno Grazie al cacchio se questo <ride> è il primo e l'unico <ride> Il primo e l'ultimo Il primo è unico fino ad ora Come hai fatto a mancarlo? Due volte Tre volte, sì, visto che mi, mi, mi hai fermato prima Cosa c'è qui? Non c'è nulla Ok oh. sì, Quello farà un po' di stragi Neanche tante Mio Tu hai perso sì. già danni oh. ne ho preso solo uno Tanto nei livelli stanno due checkpoint Perché non mi lasci mai fare nulla? Because S imbollati, imbollati imbollati imbollati veloce sì, l'ho notato anche io. Eh, scusa, eh, lo voglio afferrare un attimo, sto guscio. Eh. Mangia quello. Così evitiamo di morire. Ok. Qui c'è la porta a non entrare. Mangia sì, quello. Sì, entriamo, perché... quella. No no, no, no, no. Questa è una delle porte in cui si può uscire e entrare. Bene, ci ok, molto 10, easy, bastava fare così. Allazzati. Vabbè uh, qui nulla no niente ho già preso tutto <ride> <ride> <ride> bene ora andiamo dai paratroppa non morire tu grazie ora andiamo dai paratroppa non morire tu grazie è comparso da nulla quello bravo non li mangiare lol prendilo Magari non, non fare il floating. Perché l'hai fatto? <ride> non lo so. <ride> mi andava di vomitare. Ma no, si può ingoiare, no. eh No. Questa è la prima volta Entra. che vedrete Yoshi abbassato con uh, il gomito in bocca. Con la bocca piena. Non, non proprio gomito. Perfetto, io sono già full vita e invece no perché Marco mi ha rubato un cuore prima. Sempre Marco, sempre Marco. Ah, vieni qua, dove vai? Da Dove? Giù. Ma quello è l'inizio del livello, idiota. Di che stai parlando? Sto parlando dell'inizio del livello. Lol, idiota. No. Vabbè, ormai è troppo tardi per ritirarci Eh, è meglio, dobbiamo andare lì, no? Dobbiamo andare qui. No. Ok. Oh, Vedi, siamo dall'altro lato qua. Ah, lol. Cosa siamo tornati eh, eh, a fare? Eh, eh, eh, niente, taglio. Dobbiamo tornare indietro. Oh. <ride> Cosa, go? Ok eccoci siamo entrati nel tubo stavolta Tubes E adesso entriamo nel tubo stavolta Perfetto Bene fai tutto Cosa dovrei fare? Um, ucciderli Solo un guscio può uccidere un altro guscio Ricordatevi Ma se c'è una cazzina no Nessuno può uccidere nessuno e basta si Oh ok cazzi. attenzione a quello fermato dove è scomparso <ride> si sì, l'abbiamo ucciso ti ho detto un guccio può uccidere un altro guscio ricordate i bambini ma quello là quando è si enorme. dice ricordate bambini vuol dire, vuol dire i bambini eh, vuol dire che quella persona sta, sta dicendo la verità <ride> vuol dire che quella persona oh sta Dio! dicendo la verità sì, sono come ho fatto no vabbè devi mettere un replay un replay di quello non ti ho neanche visto io devi mettere un replay Praticamente un paratropo. Posso sali lì sopra, io e io. Ascolta, un paratroopero è riuscito a salire sopra in qualche modo. <ride> Vai, si. Sì, e l'ho evitato tutti. in un modo assurdo, ma c'erano pure gli altri, quindi. Uh, cosa dovrebbe stare qua? Uccidiamoli tutti. Niente, abbiamo già preso tutto. Che cosa stava? No lo so, non me lo ricordo. <ride> di sicuro stava qualcosa. vero da... Magari qualche timbro se non, sì. non c'era proprio niente. Aspettiamo che quello faccia il lavoro, perché noi non abbiamo voglia Tau di farlo. Ah, meno male che ho ucciso questi cosi Perché stavo con le qualsiasi in Prendo questo e vado via <ride> Bravo <ride> Quel guscio sta sempre un passo avanti a me Perfetto, ora ce l'ho io sotto controllo Tieni Usa quello Ah già, a te manca solo una vita, vabbè Tanto c'è ancora un altro checkpoint uh, E qua come e ci, poi ci poi si arriva con contro la E poi paragoni? prima. Eh, mi sa che qui sta una nuvoletta un che ti. Ecco qua dovevamo usare il guscio di cupa in effetti. Vabbè, ecco qui. Prendiamo okay. nuvoletta Tieni ti passo un gomitolo. Tieni. Devi ti su un a me. Tieni ti passo un gomito. Tieni ti passo un gomito. Ok. Ok. Ecco fatto. Ah ecco come si arrivava sopra non ci, non ci dovevamo andare Però per completezza riampiamo E queste. poi c'è pure spawnato un timbro Perfetto let's go <ride> <ride> Io l'ho fatto però non è successo niente Cavolo sti cupa sono troppo Sputamelo inventi. contro sputamelo contro Perfetto Bene. Autodistruzione <ride> Attenzione a non lo sputare, faccio io levati ah, Scappa! Sca scappa! You, you. Uh, ah. you customer! <ride> you customer! Prendi la chiave <ride> Perfetto, ora apriamo qui e apriamo lì Perfetto, mio... Oh madonna, ne ho lasciato solo uno E ora e ora siamo un passo per, gli, per le 40 un vite È un passo per le 40 vite al, al, al, su 40 Ok uh, comunque sta pure un un altro Un ah, altro ah, coso un per <ride> C'è anche un altro coso per le vite e un checkpoint in Più avanti Si sì, si sì, ora siamo tutti due full Qua ci serve qualcosa uh. Ah l'ho quasi con quel guscio Vai Ce lo stiamo passando Come se non fosse un'arma letale Che uccide gli vai. Yoshi istantaneamente Ok non fa okay. niente <ride> uh, Tu vieni con Ho me Ho fatto oh, lol, Era così facile. Bastava andare su, que su quello più alto di tutti E andare avanti Uf, okay. Uf, ok là serve il guscio Quindi non uccidere sto paratrupa Basta Marco vai, questo vai. non è il New Super Mario Bros Wii Ok, qua il suicidio non è un'opzione A mano che non è un'opzione, in quel caso è un'opzione Ok Aha. Blong Blong Aspetta, okay, non mi Ok, prendiamo entrare. una nuvoletta così e sono un uh, Eh sì, infatti. Ah no, ora lo sono già mazzpita, perfetto. Marco ci manca un timbro. No mm. Ci manca okay. un timbro Un timbro! Dove abbiamo lasciato le gemme? Non oh, me okay. lo devi dire, me lo devi spiegare. I don't know Ci sarà qualche nuvola nascosta Che abbiamo dimenticato Che magari spa una gemme okay. Magari lì sopra vicino al, tim al coso lì Al che timber ho lake Intendi? No lì non c'è nulla Lì stava il, uh, il coso Secondo me è qui Sì no? certo Secondo me è qui Secondo me è da un'altra parte del livello Che non ci siamo accorti che c'era no, Dobbiamo rifare un livello per un timbro Secondo me sta qua sotto. Sì, certo. E chi lo doveva prendere il Koopa. Sì. Esattamente. <ride> Devo fare tutto il livello da capo adesso. Vabbè. Prendendo ogni singola gemma. Ti si dice timbro. No, ogni singola gemma. Timbro. Non saltare. Oh madonna. Ho sbagliato. Marco. Togli quel ditaccio dalmeno. Vai, questo è un peso. Levati! Oh. Che poi si. Sì, questo. questi livelli si chiamano già uh, con il nome del mini boss, anche se il mini boss non esiste ancora in, uh, prima di iniziare il livello. Cioè il boss viene. il boss viene creato uh, durante la prima della battaglia, poco prima. What? You can't just do that! <laughs> Insieme come abbiamo fatto a farlo insieme? Non lo so, è un bug sicuramente perché non ci dovrebbe dare due gomitoli Oddio No, vabbè Tanto inbollati, lo dobbiamo per forza far rifare sto livello e, e comunque ho già preso danno anch'io Come hai preso danno? Quando è che l'hai preso danno? <ride> Stessa cosa con il cupa, Con il, il guscio Oddio Ah, colpo di grazia mio Tanto lo dobbiamo per forza rifare sto livello Lo faccio troppo in anticipo e poi mi confonde Ehi! Hey, questo, questo è il primo livello Questo è il che completiamo con solo due stelle su 4 Ma solo due stelle su Come te l'hai detto? Stelle su quattro Sto Stolen su 4 Mm. Sfila omaggio, bene. Usiamo quella della lava. Che bene, serve. ci vediamo al timbro. Eh boh. Controlliamo. Perché mi spingi indietro? Ok, era quello del timbro, ragazzi. Perfetto. Ok, questa era la cutscene. Stai zitto e mostriamo soltanto il, il ah, coso. No. Volete no, continuare no. a mettere in bastoni tra la ruota ora basta! Però troppo alla grande, fagliela vedere! Scendi giù in e fanno fanne delle schiacciatine. Mmm, Un buono una schiacciatina Questa pizza. Oh, perfetto. Perfetto, abbiamo preso anche tutte le ultime due stelle che ci rimanevano. Quindi ora al prossimo livello, con ben 19 minuti sull'orologio. 20 Ok allora, Prossimo livello qual è il 2725? 2,5 Si oddio che cos'è? Sì, lo è, il 2,5 Ah allora, già che questo è il mondo del Non tenermi sulle spine <ride> Ah ah ah ah, ah, ah, ah. Uh, Questo è il mondo delle piramidi e delle cose Madonna Who knows. How are we gonna do it? I guess all'uovo Guess all'uovo Guess Non devi mettere ai Shut up ah, Ehi hey, tipo timido Sei blum, un blum. po' sulle spine blum. oggi Bisogna fare così Fatto Perfetto eh, Sotto Perché i tipi timidi Hanno i trampoli Perché è un riferimento a un boss di un altro Yoshi Uuh di lo Yoshi preste. del 3ds, tace cioè del 3ds del DS, yeah. go. Go. Yep. Ok cool. qui um, aspetta Come ci dovrei salire? Yo, ah yo. forse per.. Ah. bravo Non pensavo che appena toccasse uh, il dovevo tram... usare il, il coso con il trampolino. Oh well we can use those as our... Cioè il trampolo il trampolino. Oh, come facciamo? Yes. Super interesting, Superintendent. Wow. e eh, tanto non abbiamo ancora preso nessun cuore. Uh, vabbè io mi butto e basta. Punto, perché Perfetto, ora un bel. un mi bel suicidati. lavoretto veloce. Prendi tutte le gemme, mi raccomando che possono sempre nascondere roba. Quello era l'uncio peggiore del mondo. No. E quelli tuoi contro alla grande? Beh i miei sono perfetti Con oh, quella gemma lì No, non stavolta Non lo so, guess you'll die Non stavolta Ok, mia gemma, mia gemma Perfetto Questo me lo prendo Let's io. ago Let's, a ah, filo Dobbiamo essere sicuri che... Ok, va bene Che ci manca, sì Ah, ciao, vado io prima avanti Perfetto, check a point E poi incontriamo un nostro... Guarda, scendo lentamente E un attimo Addio. Io non posso farlo senza Pucci Esatto, incontriamo il signore del male Pucci in persona <ride> Pucci è il signore del male Nel nostro let's play di role game Di role play voglio. Eh? Role, role play Addio Pucci Role game Che è il role game? Comunque Devi stare attento a non far cadere Pucci Ora tiralo verso di qui Così inizierà a saltare e prenderà il fiore Pucci vieni qui Grazie Perfetto ve lo terrà in, lo terrà in bocca finché non arriva yes. Ezzo, E ora dobbiamo tirarlo di sopra Così ci cioè, prende pure il gomito Dai stupido Pucci, cane Pucci Vabbè. può essere anche chiamato attraverso spille potrei, può... aver, potrei averlo in ogni livello Tecnicamente sì. Finché e... avete soldi e può indicare anche i. i le, nuvole nascoste. le nuvole nascoste Cacchio, ero, ero quello della, li, della vita io Esatto E ora non è più Ora ti conviene morire Anzi no non No Eh oh Ma non viene quello Aspetta E' scemo Ecco Ma <ride> no, l'hai fatto male Mio Marco Intanto c'è 15 Intanto c'è ancora un checkpoint Ma quello che ora, fa? Ora possiamo pure dividercele No Andiamo sono sempre io quello con più vita Lo so, nel senso possiamo pure dividercele e alla fine arriveremo comunque entrambi a. a. Uh, coso. Evati! Io il mio l'ho mangiato! God verdant! E ora save. sei pronto? Assalto aereo! In modo di yeah. morire! No, esattamente no! No, sono. Uh, che di una mano? Ok, faccio da sola. Muori da solo Sì. ora io... non sei più quello delle vite okay. e io sono in estrema difficoltà a esserlo ok Oddio. Uh, veniamo sulla terra scusa perché devo dire andiamo sulla terraferma terra perché, perché devo fare andare... più facile più facile organizzarsi uh, per cosa? Dobbiamo semplicemente prendere quel coso solo che io, io non ho la mira comandata, cioè non la posso comandare Vieni io. qua e dammi un gomito Ora è impossibile mm, No uh, Aspetta che arrivo io ed è possibile Ok adesso tu vieni qua Anzi no perché poi muori quindi non vogliamo perdere le, la tua vita Quindi io lancio te No Ho un altro piano Aspettiamo che arrivano luccioli imbollati Ovviamente ah. quelli sono tipo Sì, si sì, vai su, di vento. Tu vai su cucci Ok, okay ora tu vai tu vai su Pucci e... Sì. Finiamo così. Aspetta, ok. Ah, lui prova a salire, che nab. Non sei full vita, ti manca un punto vita. Vai, tanto Anzi, siamo quasi sicuri che ci sia un altro coso dopo. No! Perché? Sono fatte? un idiota, devo controllare comunque lì sotto. Ma cosa di controllare? Non c'è nulla. M che ne sapevo prima si di controllare? Cominciò a posto a barle. Maybe not! Eh, invece sì. I wish not. Invece sì. It's pre The odds are not telling this. Smetti it's free. di parlare in inglese se non riesci a parlare in inglese lascialo a me questo lavoro non è molto... le probabilità non, non dicono quello però cioè, ci sono delle possibilità qui hai fatto morire ho evitato il tipo timido per sbaglio. <ride> ho spinto via il tipo timido ah wow io sono respawnato così a caso non era quello quello che dovevi fare però okay. vabbè morto Via via via via ora li spingerò tutti verso il lato Io aspetto che arrivano e li butto via Perché li devi buttare via se li sto buttando via anch'io no. Vabbè io rimango qua Perché devi rimanere qua? Devi andartene Vai via Non c'è più niente Ok suppongo Ok mio Non c'è niente Ah, lo sapevo. Gli ho rubato la sa che, che sarebbe sp spawnato prima o poi. <ride> Scusa, aspetta. Devo per forza prendere. Ah, lo sapevo che sarebbe spawnato prima o poi. Ok. Allora, dobbiamo no. sperare che ce ne sia un'altra. O che ci sia un checkpoint. Pucci, come ci è arrivato qui, Pucci? You idiot! Pucci! Okay. Ma, ma se ci sono due checkpoint a livello è impossibile che ce ne sia un altro. Allora una nuvola o qualcosa. Dai, messo. Ok, eccoci. Io voglio quella nuvola. A ogni costo. Bravo. Ma la vuoi smettere di fare cacchiate? Voglio andare, quella ehm... nuvola. Voglio quella Andiamocene, danza. non ti serve la nuvola. Yoshi non la può usare. Ah gliel'ho mangiata. E ora che è cala? Nuvola. Nessuno. Abbiamo saltato un gomitolo. Un, fior, un dov fiore. Dov'è che vuoi Dove andare? andare? Dove vuoi andare? Non lo so, noi dobbiamo andare a cercarlo. Fai fare a me. Ecco. Ora vediamo. Ecco qua. Ecco. Almeno il fiore l'abbiamo preso. E i timbri. Si spira. Ok. Sì. Perfetto, okay. andiamo a Tanto tutta questa parte è tagliata perché è inutile. Tranne questa. Sì, ovviamente. Ok, non prenderlo. Di din din. E con Pucci che era off camera un po off. E con mezz'ora di video Che non abbiamo nemmeno Non siamo nemmeno a metà Dobbiamo rifare suo livello No siamo, abbiamo superato la metà Ma siamo tipo a Tre quinti proprio Ora rifacciamo il livello per prendere il costo delle vite E poi ehm, Facciamo il terzo e ultimo livello Quindi saltiamo qua, bla bla bla si sì, nuovi timbri Bla bla bla si sì, nuova sfilla bla bla bla, sì, livelli, bla bla si nuovi livelli, bla bla bla nuovi Yoshi, no, non cambiamo l'età, ci vediamo alla fine del livello Perfetto ragazzi, abbiamo finito il livello in tipo 5 secondi, letteralmente Non abbiamo nemmeno preso un fiore Non abbiamo preso nulla soltanto un, timbri, un gomito un gomito e le quattro timbri e ora possiamo finire possiamo fare l'ultimo livello finalmente diavoli. quindi non è tanto un peso rifare i livelli per, le, per i cuori per il se resto bisogna solo stare attenti a non prendere danni ma tanto cioè lo, ma... i cuori sono la cosa più difficile come ho già detto i timbri okay. so, possono essere che ti, ti, i timbri ti possono sfuggire il mentre... livello 2-6 magma mia. I timbri, posso, cioè, I timbri possono sfuggirvi, però. i cuori sono la cosa più peggiore da prendere. Però ma se, se non pensate alle altre cose potete. I, tim i cuori sono facilissimi. Vabbè. mamma ma mia, i blarghi incandescenti, o no, un blarg. Non è un blarg. Non so perché. I blarg, blarg sono blarg. quelli che appaiono all'improvviso e ti, ti fanno venire un. You idiot! Salvati io mi suicido. Boing! Yes! Ok, questa musica rock non ho capito. Che attenzione che questi cadono. Perché mi hai mangiato? Yes, imbollati. Perfetto io mi uccido nel frattempo. Sì, mentre io sono imbollato. Sì, è esattamente il mio piano. Come hai fatto a creare? Come fatto a saperlo? Se lanci un gomito lo tenescono ne escono tre da quindi è un, un investimento worthwhile ecco vedi siamo già pieni adesso <ride> come sempre nei livelli di lava stanno solo quelli così ecco il Blarg, UN Blarg Ah lol Ah ok fa male pure se li salto in testa Sì non è giusto però è fatto di lava è tipo immortale Quindi devi lanciare un casino di gomitoli addosso <ride> non Con una buona come. mira non come la mia Ah e non può non può stare su questi Ah <ride> ah, sfigato, guarda, guardalo lì. Gnom, gnom, gnom, ti piace la gnom, eh? gnom, gnom. preso un po' di vita e l'ha persa di nuovo, perfetto. Quindi ora, tecnicamente, tecnicamente. Ok, là c'è sicuramente di cuori, quindi adesso lancia una lancia veloce. Ok, non lo lanciare più. Lancia veloce. <ride> cioè, appena è spawnato e è caduta di nuovo. Understandable, have a nice day. Ok, la sotto c'è roba Devo usare te e ti lanci da solo Perché? <laughs> I didn't do any fong Ops Weng. Weng. Fatti prendere, Weng. vuoi lanciarmi così? Guarda, che ci vuole? Weng <laughs> Come l'hai detto? Welcome to bread bag. we sell bread We've got the grushes God loves. Perfetto. <ride> cosa? Ok. La terminazione <ride> di morte. ancora arrostito. Quanti punti vita ho? Ok. 10. Perché hai preso danno. E Sorry. mi ho mentre io stavo per fare la stessa cosa che ho fatto io. Okay. Sorry, alright. Questo? Ecco, mi hai riempito i gomitoli. Ecco, non sei contento? Mio. Perfetto. Un lancio impeccabile. Uh, bulletti bill No, aspetta, mangiamoli Ne voglio mangiare uno Non ho mai provato il loro gusto inimitabile Mmm, che buono Ah, eh, no, è solo un gomito Perfetto, allora Ti ho salvato No, potrebbero esserci i timbri Timberlake, non lo so, questo Oh, well, meglio così in realtà Ripartiamo dal checkpoint e facciamo le cose come si deve Giusto? Sì solo che io non ho più 15 di vita nei 10 oh, come te no. grazie per avermi conto stavo mangiando il, il tipo timido l'altro tipo timido colpito e affondato perfetto ho già preso tutto possiamo andare avanti sorry vai mangialo bravo okay. Occhi d'occhi Adesso eh, con calma non, non toccare le piattaforme Lancio un gomitolo da qua Io ora eh. li tocco per prendere le robe Vedi se abbiamo perso qualcosa non, penso. non abbiamo perso niente Abbiamo perso solo vita Facendo questa cosa zi, eh, questa. Potevamo pure non suicidarci All right. Aspetta Aia ah, yeah. Aspetta che se non eh, muori Dobbiamo rifare pure questo livello Oh no Why are you saying that spongy? Pat Pat doesn't want to.. C'entra Spongy? no? Questo. Ah, ho missato. DO, I missed. No, oh, I missed. Quello è Wario che lo dice. Ah, pensavo che fosse. Uh, Peter. No, I'm missed. Ehi hey, Lois! Perché li hai presi tu, madonna? L'ho Sbagliato, mia. Vai. Possiamo pure... No, non possiamo suicidarci, peccato. Io soprattutto mo non posso, perché ho la vita. Eh? Wow, tanto vuole suicidarci. C'ero per due secondi, c'ero per due secondi sopra, che fai? Taglio, ritorniamo a questo punto. Sì, sì, tanto è fatta. È fatta, okay. è, fatta, è, fatta, è, fatta. è fatta, è fatta, è fatta, è fatta. Guarda com'è felice Yoshi, guarda. Josh. Non deve più rifare questa parte di gioco. Josh è felice Che probabilmente sarà pure inutile. Che probabilmente la dovrà rifare lo stesso perché adesso qualcuno perde la vita. Che c'entro io, scusa? Yes. Tu sei quello della no, vita. No, intendo qualcuno di, in, tra noi due. Uh, la e sotto? allora? Okay. Ma chi se ne frega la se sotto, la perdo io? La sotto. La, so, la, so, la sotto. Ma chi se ne frega se prendo io danno? Sei tu quello importante. Yes, yes. I am important very, very, very important, yes. Sì, certo, sei, sei solo quello della vita tu. <ride> Yeah, sono l'addetto alle, alle vite mm. uh, Come l'ho schivato quel proiettile! Non fare tutto tu, è attento È a tempo? Cos'è a tempo? A stai attento Sono attentissimo sì, Più certo. concentrato di così non potrei essere Concentrato di patate sei Non concentrato Cacchio significa Beh, l'ho fatto io da non solo concentrato è patate. Non, non è nemmeno una cosa <ride> Non è una cosa Come il gelato senza gusto di Marco Yeeey sono full uh, imbollati You'd Black Mark You need it <ride> Non cadere nella lava perché è un insta kill Sto arrivando, sto arrivando, non ti preoccupare No perché? perché? Imbollati Cosa in fest Ah è Imbollati No è a tempo Non esiste che mi imbollo Vai Ora puoi finire il livello Non ti interessano quelle tre gemozze Vediamo che ti manca Un, un timbro e mi hai appena fermato il salto Un gomito lo Vai E comunque mi sa che l'hai appena perso sa sì. qui uh, Ci doveva arrivare col flutter infiniti. No, tanto sono infiniti pure i pallotti di Bill quindi i pallo I Imbollati I pall... Bill, Bill Invece no, non sono infiniti Ok, devi aiutarmi Oddio Dobbiamo lanciarci uh, a vicenda contro questo I've got idea si, uccidilo Ah, ok Era tutto pianificato ora, imbollati Ci pensa Felix Ci pensa Felix Penso aspetta, aspetta, Felix. guarda qualche tempismo. Mo! Dopo il <ride> minigioco! Ieeee <ride> yeah, finito finalmente questo video! 47 minuti e mezzo! Yeet E Più sta parte l'abbiamo fatta tipo 30 Facciamo volte. Facciamo ora l'outro che non mi va di mostrare il minigioco. No, Noioso. lo dovevamo mostrare. Possiamo rifiutarci di, di farlo. Possiamo rifiutarci di continuare questa serie. <ride> Smettila Marco, ti uccido. Bene, mi raccomando. Coop uh le nuvole. Il mio preferito. Anche se non ho mai giocato. Sì, l'ho giocato una volta. Cosa? Questo con le nuvole. Boh, io gli evito sempre i cosi. Yeeey, melone. A me al melone. Prendo nuvola nuova. Ho detto. Ho detto. Prendo nuvola. Vabbè, non me la vuoi dare la nuvola nuova. Non me la vuoi dare la nuvola nuova. Nuvola nuova. Ho vinto. Comunque sei sì. stupido perché ci potevi far fare un altro po' di soldi Non mi ingozza Marco, i soldi sono soldi Money, is money Money, is money Tipo blu blu caldo, blu freddo Blu Blue is blue Ma che blu caldo e blu Il blu è un colore Lo so, stavo, stavo facendo un esempio che non Salta. conosco tutti i tipi di blu Salta, quello è lo Yoshi magmatico Quindi nella prossima parte um, faremo sì, finiremo, finiremo il mondo 2 Probabilmente, perché c'è questo qui Che è il livello finale Sì, quindi praticamente se, se riusciamo a fare tre livelli per parte Dovremmo farcela sempre Vabbè bene, quindi ci vediamo alla prossima parte di Farcela sempre a fare cosa?